Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 8 ottobre, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. E sale la preoccupazione per l'aumento dei contagi da Covid-19 sia a livello nazionale, sia a livello locale, sia in Trentino che in Alto Adige. E come sapete proprio da oggi c'è la grande novità dell'obbligo della mascherina all'aperto se non si è soli o se comunque non si è in compagnia di una convivenza di un congiunto, di un convivente in particolare ne parleremo nel corso di questa puntata di Mattino Insieme il nostro primo ospite la nostra prima guida passatemi appunto il termine è Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina come tutti i giovedì, buongiorno Diego buongiorno Marco, buona giornata a tutti come sapete vi proponiamo già alle 7 di mattina noi il giovedì l'anteprima proprio di Vita Trentina che trovate in edicola e questa mattina ovviamente non si può non parlare su Vita Trentina e questa è l'apertura dell'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, questo è il titolo di questa enciclica che ha già fatto molto parlare. Sì, è la terza enciclica di Papa Francesco, cinque anni fa ci fu la Laudato sì che ancora merita commenti, applicazioni ed ora questo eh, nuovo testo che eh, abbiamo cercato di presentare ai nostri lettori in una eh, sintesi per quanto è possibile eh, riassumere più di 280 paragrafi, otto capitoli piuttosto densi in cui il Papa non parla solo di fraternità e di amicizia sociale, che sono i due temi indicati nel sottotitolo, ma affronta alcune problematiche anche più specifiche. Cito così a, a volo d'uccello quella dell'accoglienza degli stranieri, il significato della guerra, l'opposizione alla pena eh, di morte e alla guerra che non può essere mai giusta e mh, il dialogo fra le religioni altri temi che vengono incorniciati, incardinati eh, dentro questa, questo valore della fraternità, su quale eh, il Papa cerca di fare chiarezza perché non ci sia una lettura, come dice lui, romantica, cioè superficiale, quasi sdolcinata. Da questo punto di vista abbiamo voluto rigirare il titolo dell'enciclica Fratelli Tutti e ci siamo chiesti, ma siamo davvero tutti fratelli, e su questa domanda, ho sviluppato anche la riflessione dell'editoriale. Ecco, visto che ne hai fatto cenno, te lo avrei chiesto dopo, ma analizziamo subito l'editoriale che appunto proponi questa mattina ai tuoi lettori le domande severe che interrogano tutti, così lo hai intitolato. Sì, mi è sembrato di riconoscere, leggendo... Con pazienza il testo, sottotraccia degli interrogativi che poi vengono rivolti a noi come singoli, ma anche alle associazioni, a chi ha responsabilità al mondo, nel mondo della politica, in particolare un capitolo è dedicato alla migliore politica, ma anche dell'economia, della finanza, del diritto. Ho riassunto alcune di queste domande, i lettori probabilmente ne troveranno. Altre, ma ad esempio eh, nel campo della politica, quando possiamo, potremo recuperare questo concetto che poi è iscritto nella Costituzione del popolo, del popolarismo, che il Papa pone in alternativa al, al populismo? Il popolo significa attenzione al bene comune, significa far diventare la fraternità una, un valore riconosciuto e anche istituzionalizzato, mi verrebbe da dire. Ecco, non, non è un discorso confessionale e più volte il Papa lo sottolinea, rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. Poi per chi crede, evidentemente siamo fratelli perché siamo anche figli di un padre, ma anche per chi non crede. È la comune umanità che ci eh, mette eh, in un atteggiamento di relazione inscindibile, eh, inevitabile con l'altro. Noi siamo in virtù eh, dell'altro, siamo anche grazie all'altro, come eh, va ripetendo tante volte il nostro arcivescovo. E io consiglierei ai lettori questa, questa enciclica, richiede un po' di tempo, si può... Eh, leggere anche a spizzichi, io ho scritto che però i capitoli sono un po' come le ciliegie, una tira l'altra, il tono rimane quello quasi colloquiale, discorsivo anche in prima persona di Papa Francesco, che però lo si capisce dall'apparato delle note, in fondo riprende molti concetti che già ha detto in altre occasioni e quindi è un'enciclica di sistematizzazione del pensiero di Papa Francesco, profondamente ispirato dal poverello D'Assisi. C'è poi, ci sono due pagine per la sì. verità, dedicate al convegno su anziani e Covid, che è stato un convegno molto partecipato, dal quale peraltro insomma sono emerse delle cose estremamente interessanti, era un convegno che peraltro moderavi proprio tu, no Diego? Sì, l'iniziativa è stata della Diocesi insieme all'azienda sanitaria e riprende un altro seminario che sempre lì al Vigiliano, al Polo Culturale dove sta fra l'altro anche la sede della nostra redazione si era tenuto addirittura il 6 febbraio in tempo pre-Covid allora si parlò di solitudine come problema emergente non solo per gli anziani. Oggi, eh, ieri si è cercato, anzi martedì, di affrontare eh, questo tema particolare insomma, della, della, degli anziani eh, oggi alle prese con quella che il dottor Cembrani che è stato un po' il promotore dell'incontro definisce non tanto una pandemia ma una sindemia eh, con un termine eh, che deriva dall'inglese, che fa capire che non, non è soltanto un uh, incrociarsi, un uh, sovrapporsi di uh, un virus con altre uh, morbidità, con altre malattie, ma che è un intreccio di uh, relazioni anche sul piano sociale, che quindi va ben oltre la stessa uh, pandemia. Sicuramente la, la portata poi di quello che stiamo vivendo la, la avvertiremo in modo più compiuto solo, quando saremo definitivamente fuori, sempre che ci sia, sarà questo momento, come tutti auspichiamo. C'è poi un ringraziamento particolare a Don Sergio Nicolli, decano di Rovereto, proprio qui a Mattino Insieme, giovedì scorso, abbiamo dato in anteprima la notizia del ritorno di Don Ivan Maffeis in Trentino, e proprio del ritorno a Rovereto in particolare. Ecco, Don Sergio ovviamente Lascio. era molto conosciuto e molto noto a Rovereto, e apprezzato. Sì, è una staffetta gradita a tutti e due, come emerge da questa intervista di Augusto Goio. Don Sergio, che pure come Don Ivan era stato a Roma sei anni a guidare invece la pastorale della famiglia, è contento di lasciare l'opera iniziata ad, una, ad un prete come Don Ivan, con cui ha molta... Eh, simpatia sul piano anche dell'attenzione alle relazioni, alle famiglie, eh, agli ultimi. Eh, è un modo per tracciare un bilancio di questi 12 anni. Eh, I Roveretani, insomma, si ritroveranno in queste, in queste affermazioni di Don Sergio che ora va nelle giudicarie, dove, da dove proviene, lui è di Sclemo a dare una mano. Con, Un'attenzione appunto anche alle, alle famiglie della zona e mh, credo che questo numero poi. Uh, Rovereto campeggia in prima pagina anche per l'intervista che abbiamo con il riconfermato sindaco Francesco Valduga Ecco, visto che ve ne hai parlato c'è appunto questa lunga intervista a Valduga che appunto viene sottolineato come già avevamo detto anche noi, anche ti ricordi quando avevamo commentato le elezioni ancora prima che le elezioni ci fossero, che Rovereto era insomma una città estremamente particolare perché c'era questa maledizione del secondo mandato come l'ho definita io e appunto invece Francesco Valduga questo secondo mandato lo ha fatto e quindi ha vinto lui il ballottaggio di domenica. Sì, poi c'è anche un forte, una forte valenza politica sul piano delle alleanze perché queste civiche che guardano insomma, a sinistra il PD possono essere una formula da esportare per le provinciali e come scriviamo nel titolo eh, Valduga sembra crederci perché dice nel 2023 non mi sottrarrò, ecco non è eh, un'indicazione di eh, passerella verso la provincia ma sicuramente di attenzione, disponibilità a a ricopiare, a clonare la formula roveretana anche a livello provinciale. Anche perché vabbè, non possiamo nasconderlo, sicuramente Francesco Valduga è tra i papabili a poter guidare la coalizione del centro-sinistra autonomista proprio alle prossime elezioni provinciali, ma chiaramente adesso mancano ancora più di due anni, due anni e mezzo, per cui forse è ancora troppo presto, però questi sono un po' i rumors che circolano, no? Esatto, esatto. E intanto comunque lasciamo lavorare come sindaco, visto che la città tende ancora alla realizzazione di alcuni importanti progetti. Poi all'interno c'è un articolo che ti chiederei di commentare che si intitola Per un'economia che si prende cura. Ecco, ci fai qualche riflessione su questo Diego? Sì, l'articolo eh, riprende eh, i contenuti che sono venuti da un intervento di eh, Stefano Zamagni, eh, economista che eh, a Trento venerdì scorso ha eh, sottolineato ecco, nel corso di un dibattito della settimana eh, dell'accoglienza questo stretto legame che deve esserci tra la transizione dal punto di vista globale, di un'economia nuova e, e con eh, quello che è il, il, la transizione antropologica, come la chiama lui, cioè la eh, capacità di costruire una eh, cultura che sia eh, un terreno eh, fertile eh, su cui poi innestare anche queste, queste novità eh, che puntano ad, una, ad evitare la supremazia della finanza e talvolta volta anche la supremazia della stessa economia sulla politica per riportare in capo appunto al tessuto comunitario le scelte più decise. Insomma e qui torniamo se vuoi anche ai temi della nostra copertina con l'enciclica Fratelli Tutti. Noi siamo quasi in chiusura, ovviamente ricordiamo che c'è anche il sito no, di Vita Trentina che è molto visitato. Sì, in questo sito abbiamo anche dei contenuti eh, multimediali, eh, ci sarà la possibilità anche di rivedere questo nostro dialogo, ma abbiamo anche l'intervista al professor Zamani che abbiamo registrato lunedì nella sua casa di Bologna, un commento esclusivo che poi abbiamo girato peraltro agli altri settimanali del Triveneto all'enciclica del Papa. E quindi eh, vi invitiamo appunto a visitare il nostro sito che poi eh, trova Eco sui nostri profili social che testimoniano come oggi insomma, la comunità dei lettori non sia più soltanto quella degli abbonati di carta ma sia una comunità più ampia probabilmente anche più variegata E anche a loro che auguro buona settimana io ringrazio molto Diego Andreatta che è direttore di Vita Trentina che questa mattina ci ha guidato a interpretare un po' le notizie che troviamo sul settimanale Diocesano, ma anche altre notizie di strettissima attualità grazie infinite Diego grazie Marco a voi e buona giornata Köszönjük,